buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di punti in acciaio HSS queste sono delle micro punte si va da 0,3 mm di diametro a 1,2 vedete si parte dalle più grandi e si arriva a quelle più piccole la, la punta più piccola ha un diametro di 0,3 mm trovano impiego in modellismo, in elettronica, mentre qui vediamo delle punte un po' più grosse, si va da 1,3 mm a 2,5. Anche queste punte sono impiegate per modellismo, ma anche per lavori di creatività, per forare ad esempio fimo, metalli, sono in acciaio HSS e possono essere montate sia su trapanini manuali quindi dei girapunte oppure i trapanini elettrici trapanini per modellismo adesso vediamo i due set affiancati ecco il set piccolo con punte da 0,3 a 1,2 mm e il set grande con punte da 1,3 a 2,5 mm Saluti da elettronica didattica